Di 20 metri, morti in funivia. colpo di stato in Sudan. Record assoluto di contagi dall'inizio della pandemia negli Stati Uniti, ragazzi. Non so voi, ma io mi sento un po' sovraccaricato dalle notizie negative: Covid di qua, crimini di là, crisi economiche, crisi sanitarie. L'Italia non funziona, l'Italia non riesce. Sapete che c'è? Ho voglia di un po' di positività, ho voglia di un po' di leggerezza, ho voglia di apprezzare l'Italia che abbiamo e che ci viene invidiata. Che spettacolo ragazzi, ma che posti meravigliosi abbiamo nel nostro paese. E vi voglio portare con me in questa mia ricerca, accompagnati da lei. Io sono Gabriel, il collaboratore di Matteo, e vi do il benvenuto in questo video. Stappatevi una birra, stendetevi sul divano e godetevi il video. Buona visione. È bello. Lui è Lorenzo, il proprietario della BMW e non la venderà mai. Ma neanche se avrò un domani un figlio la venderò questa macchina. No, non ti guarda in camera, devi parlare con me. Ah, vabbè. Lui invece è il padre, che ci ha fatto da guida da Cicerone per guadagnolo, di cui parleremo dopo. Il vecchio è stato abbattuto da un fulmine negli anni 30, se non sbaglio. Eh, e poi c'è lei, lei è la protagonista, una BMW E30 318 PS. Yes. Sapete, per rientrare nella mia personale definizione di Young Timer, un'auto deve essere sì iconica, sì degli anni 80-90, sì bella da guidare, ma deve avere anche un'altra particolare caratteristica. Deve essere, secondo me, stata sottovalutata ad un certo punto della sua vita. E così è successo a queste 30, che all'inizio degli anni 2000 è stata acquistata per soli 500 euro. Ma come sottovalutare quest'auto così, mi chiedo io, con queste proporzioni auree, la prendere e la mettere in salotto, per non parlare di come si guida? Anzi, parliamone. A guidare quanto è bella sto prendendo il ritmo e ci sto prendendo anche il gusto eh, il paesaggio poi in voglia eh. questa strada è stupenda la limitatore. che ragazzetta che nonnetta ragazzetta che nonostante sia una nonnetta io la sento ero giovane giovane giovane, giovane. disegni le traiettorie <ride> come Giotto, è un pennello questa macchina che bella ragazzi che sinfonia dici <ride> addio, addio. <ride> è una musica che bella <ride> Ed è tutto motore originale, eh? Tutta originale, che spettacolo! Oh, poco sottosterzo, quasi niente <ride> Raccontacelo! Senti, senti! Raccontacelo! <ride> e dici, dici! Che <ride> bambola, ragazzi! Come sterzo. ci parla! Vengo su, ragazzi Andiamo, baby! Oh, yes! anni 80 forever nel sangue! <ride> 1990 Cazzo! Che sinfonia! Che dinamicità di guida! Che orgasmo! Ecco perché... Ecco perché questa macchina è così stimata, così amata La guidi e lo capisci! è proprio... facile! Esatto! Serve solo quello! <ride> che dire ragazzi? Mi ha colpito. Mi aspettavo che fosse una bella auto, ma nemmeno così. Tra telaio, volante, cambio, pedali, motore... Ha qualcosa di speciale che in me scatena un effetto. Mi fa venire la pelle d'oca, mi fa scorrere il sangue. For Te lascio mi mio fratello e il camion In più, ti posso da i padre Dai, ti posso da cambio, camion, padre <ride> Venite qua Ma i mortacci devono campare Vieni Arrivici a tutti e quattro, guarda Che fate? Che fanno? Che fanno? ci no, le case Guarda che, che quartetto, ragazzi Belli, eh? Belli come il sole Meglio questo, però Che? Tu? Eh che taglio! Da ste parti sono fatti così, tutti un po' matti, come me. C'è la di merda! Eccoci, eh, ho fatto male, infatti. Guarda che cazzo... Oh, sei pronto? 3, 2, 1... Go! La cosa che mi ha colpito quando l'ho vista oggi dal vivo è la sua bellezza estetica sì, sì. Trovo che sia sexy ma sì, bella sì. tra le curve, agile È vero, non ha la stessa potenza che ha la BMW M3 30 Quindi questa potrebbe essere considerata un po' la, la M3 30 dei diversamente, diversamente ricchi <ride> Ma chi se ne frega, Questo è un gioiello Ti stimo tanto e sono contento per te perché hai questa macchina Perché io la vorrei nel mio garage tanto tu vai su AutoScout Dici adesso me la compro, no? Dopo la recensione Dici mazza ma vanno bene pure queste Paragonate alla M3 mm -hmm. Però poi scopri che costano già un sacco di soldi Hanno esatto. costato davvero tanto valore Sì, amiche. sì, sì Un 318 IS oggi in buone condizioni sì. La trovi intorno ai 15-16 mila euro Esatto mm. 15.000 euro per portarti a casa questo gioiellino che ne pensate voi? lasciatemi un commento qua sotto e lasciate un commento dicendomi pure se vi piace questo posto a me sembra incredibile si tratta di un paesino molto tranquillo ma che di questa tranquillità ne fa proprio la sua bellezza non so Sarà che mi innamoro delle piccole cose, dello scarabeo che attraversa la strada, dell'erbetta che si muove nel venticello autunnale, della lenta discesa del sole che tramonta sugli aghi di Pino. Sembra quasi di non essere in Italia, ma in Scozia. Che bello il clima qui in Scozia, eh? Si sta quasi meglio che in Italia. Eh, qua è un altro paesaggio, un altro clima proprio. Mm. Eh, qua ti fai proprio le ossa per questo clima, era un piacere fare questa cosa insieme a te mm -hmm. e perché te dai molto valore alle macchine e soprattutto parlando soprattutto delle caratteristiche sia interne che esterne, non trascuri niente, è molto professionale come sempre Matteo grazie azione, passa a Modrino, aspetta <ride> Grazie davvero, un grazie anche ai tuoi amici che ti hanno supportato, parliamone un attimo. Sì, saluto tutti i miei amici del club, amici di Amatori d'Epoca e tutti i miei amici più stretti che saluto, un grande saluto anche a tutti voi. E anche da parte mia, Officina ufficiale pilota, per chi non fosse ancora iscritto vi consiglio di farlo perché pubblichiamo video bellissimi. Mettete un gran bel like, lasciatemi un commento e soprattutto attivate la campanella così quando carico il prossimo video, <ride> che non sarà il tuo, sarete aggiornati. <ride> Ciao ragazzi! Ciao!